Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi vi eh, faccio vedere come si fa per creare un server per assetto corsa sia in locale che se eh, avete un game server affittato come configurarlo quindi eh, andremo per gradi, inizieremo subito a eh, iniziare a vedere come si fa a configurare tutti i parametri importanti per quanto riguarda appunto il server prima cosa da fare senza ombra di dubbio è andare a configurare le, le porte del vostro router per dar modo che eh, il flusso dei dati tra il server che andate a creare e il vostro computer si possa fare e anche per i client che andranno a collegarsi appunto a questo server. Quindi cosa si fa? Si deve andare sul vostro browser e andare a digitare solitamente il 192.168.1.1 ma questo è eh, relativo al mio router quindi se non sapete eh, qual è questo indirizzo per eh, andare a gestire il vostro router vi invito a, ad andare a guardare la guida di installazione del vostro router ovviamente tutto quello che vi dico per quanto riguarda l'apertura delle porte eh, del router non mi prendo alcuna responsabilità ragazzi quindi se non siete sicuri di quello che fate non fatelo non fatelo siate assolutamente sicuri perché le configurazioni possono saltare e andare a generare dei problemi che poi insomma. non avete più connessione quindi poi l'idea eh, il Fabri racconta cavolate e quindi non voglio quindi se non siete sicuri non lo fate e niente andiamo avanti quindi io mi collego al mio router vado nelle impostazioni della rete e la prima cosa che devo assolutamente fare è assegnare un indirizzo IP statico al PC che farà da server eh, in locale, eh, questo non serve se avete un game server all'esterno, serve soltanto se volete fare quindi un server in locale, come, come dicevo, quindi io identifico l'indirizzo IP del mio pc, un modo molto... ci sono vari modi per scoprirlo però eh, o ce l'avete direttamente nella configurazione del, del vostro router, normalmente in rete si vede, oppure basta fare andare su resort, eh, cliccare sul vostro eh, parametri di rete, andare sulle proprietà della vostra connessione di rete e normalmente ve lo indica infatti qua il vostro indirizzo IPv4 che è quello che mi interessa, il mio è il 192.168.1.51 oppure basta fare cmd sulla eh, barra di ricerca di windows e digitare eh, quindi ipconfig quindi config e a questo punto vi dà eh, come indirizzo IP v 4 come vedete è lo stesso di quello che ho ritrovato per uscire da qui basta fare exit quindi la vecchia schermata di dos si chiude a questo punto so il mio indirizzo ip quindi posso andare a dire al mio router per cortesia Mm, mettimi eh, il mio pc che ha questo indirizzo ip in modo statico infatti questo qui è già preimpostato um, e infatti è questo 192.168.1.51 dopodiché devo andare su uh, tutto quello che è la configurazione NAT e PAT e devo creare qui è già fatto ragazzi eh, un servizio, cioè devo dire al mio router, a questo servizio che diamo un nome, quindi per dire AC1 ho messo io, eh, consenti alla porta interna e esterna che va dalla 8081 a, alla 8081 i due tipi di protocolli, quindi TCP IP e UDP, cioè praticamente potrei anche rifarlo facendo nuovo, mettere che so AC7 porta 8081, porta 8081 e quindi qui nel protocollo mettere Due, e quindi creare non lo faccio perché c'è già anzi ci sono due impostazioni per due pc nella mia rete um, casalinga stessa cosa aggiungo un altro nome qui sarebbe per me ac 8 e mette, um, andrei a, a impostare 9006 e 9006 uh, quindi porta interna esterna e metterei per uno il protocollo udp quindi creerei e quindi a c9 stessa porta 9006 9006 questa volta tcp e quindi creare queste porte sono quelle che danno di standard diciamo, il, il manager, diciamo, l'AC, Server Manager di Asset Hors, però si possono utilizzare altre porte che però bisognerà assolutamente ricordarsi di inserire nella configurazione appunto eh, del file eh, server.ini, se non sbaglio si chiama così, no, config.ini. Eh, quindi fatto questo alcuni router hanno la necessità di essere riavviati nel mio caso no è subito effettivo quindi nel caso ci fosse bisogno riavviate per rendere attivo appunto queste regole che avete creato nel vostro router fatto ciò bisogna se non l'avete fatto perché bisogna fare attenzione a tutti andare a scaricare quello che è l'applicazione eh, che serve per creare un, un server dedicato su assetto corsa come si fa? semplicemente si va da da steam, libreria, strumenti andate nella barra di ricerca se, me, se non mi sbaglio, ecco qua cerca e mettete Assetto Corsa e vi propone due, eh, due titoli Assetto Corsa Dedicated Server oppure Assetto Corsa SDK quello che ci interessa ovviamente è Assetto Corsa Dedicated Server ci cliccate due volte, lo installa e poi avete l'applicazione pronta e quindi poi bisogna avviarla. come si fa? Basta semplicemente andare nella vostra libreria giochi, andate su Assetto Corsa, fate tasto destro, quindi proprietà, file locali e quindi eh, sfoglia i file locali e ci ritroviamo nella cartella in cui è installato Assetto Corsa. Quello che ci interessa è la cartella, questa qui, server, ci clicco due volte e quindi AC Server Manager che vi consentirà di configurare il vostro server con tutto quello che volete che succeda su questo server, quindi, eh, prima di andare nel dettaglio è importante settare questa parte qui quindi intanto il nome del server quindi magari li mettiamo io richiamo quello di Simdrivers che praticamente sarebbe quello del campionato eh, Ferrari 488 GT3 e, eh, e andiamo per gradi quindi Simdrivers che, che è il nome del mio server in questo caso lo, lo cambiamo perché altrimenti ci sarà una ridondanza eh, dei nomi del server e probabilmente non l'accetterà quando farò partire il server quindi metterò simdrivers per dire 2 cambio password, metto che ne so, pandistelle pandistelle in onore del mio amico nixos123 e la password di amministrazione, scegliete quello che volete io ho messo il mio nome, Fabrizio e così eh, praticamente la parte basica è settata quindi fatta la parte basica, cioè il nome, e la password e la password di amministrazione, quello che è molto molto importante è l'advanced setting, cioè eh, dobbiamo indicare al nostro server su quali porte può comunicare con il nostro eh, PC e chi, i client che si collegano con noi su quale porta devono accedere quali porte abbiamo aperto, per la porta UDP abbiamo aperto la 9006, per la TC port la 9006 anche e la port sarebbe quella che comunica nei due sensi la 8081. Questo è fondamentale perché se non configurate queste porte qui come le avete configurate sul router, cioè quelle che avete aperto, non funzionerà. Fatto questo il, i pacchetti Hz li lasciate come sono, i thread pure, eh, scegliete l, diciamo gli aiuti che volete consentire sul server, che tipo di realismo, cioè il consumo delle, delle gomme, il consumo della benzina, il quorum per delle votazioni per quanto riguarda il salto, il salto delle sessioni oppure se dovete bannare qualcuno, le condizioni del tracciato e quindi poi possiamo passare a tutte quelle che sono le informazioni per quanto riguarda eh, la sessione eh, pratica, qualifica e gara come volete impostarle. Qui è soltanto una vostra scelta. Da sottolineare che c'è la possibilità di mettere in booking, booking vuol dire che cosa? Che ehm, date la possibilità alle, a chi, ai piloti che vogliono girare con voi di prenotarsi l'accesso al server. Questo non è più diciamo, eh, assistito da Assetto Corsa o meglio dalla Kunos. Io personalmente preferisco mettere il ciclo pratica, qualifica, eh, gara per poi ritornare su pratica e quindi qualifica eccetera questo sta a voi decidere e poi ovviamente si può impostare a che ora partire le condizioni del tempo eccetera la scheda successiva sono i circuiti anche qui nulla di, di, di particolare si può fare una multiscelta in modo tale che poi il server faccia un ciclo eh, faccia girare diciamo i, i circuiti quando si è finita la sessione di, di gara e, e niente l'unica cosa che bisogna fare attenzione è ehm, fare attenzione a quanti client, cioè quante persone potranno collegarsi simultaneamente, eh, e infatti lo trovate qui sopra, in questo caso c'è scritto client allowed 26, quindi vuol dire che io ho eh, la possibilità con una bella fibra ottica di poter ospitare tante persone, quindi decido di mettere 26 eh, client, però se io guardo bene… Eh, i, questi numeri che sono uh, in, in sovrappressione diciamo, rispetto ai, ai circuiti che, che sono presenti sul mio PC, quindi sul mio assetto corsa, uh, noterete che ci sono dei circuiti con 24, questi numeri, 24, 18, 30, 36 che vuol dire? vuol dire che questo numero rappresenta il numero di box disponibili appunto nella corsia dei box quindi vuol dire che il massimo di piloti che potranno entrare è direttamente legato a questo numero qui quindi se io metto 26 e il primo circuito è eh? che ne so, un galoring con 30 posti, nessun problema, ma se il secondo è Imola con 24, eh, lì c'è un problema, quindi il server potrebbe dire no, non è possibile, quindi fate molta attenzione a quanti client abilità diciamo, l'accesso rispetto ai circuiti che, eh, che state caricando ci sono delle mod che vi permettono di ampliare questi box basta fare una ricerca su google se proprio volete girare in quei circuiti lì che vi piace d'accordo quindi non è assolutamente chiuso infatti io per il campionato alcuni circuiti anche originali ho dovuto installare queste mod che ampliassero appunto i posti disponibili nei box fatto questo diciamo che ne scegliamo uno che ne so un Ring, lascio 26 e poi veniamo alla selezione di quelle che sono le auto allora le auto in questo caso sono tutte selezionate e sono appunto quelle del campionato eh, Ferrari 488 GT3 e ce ne sono appunto 26 con tutte le skin personalizzate e quindi qui se io volessi aggiungere una categoria dovrei andare a togliere una o due macchine per aggiungere appunto una categoria qui a sinistra. Ma come vedete, la spunta è su questa Ferrari 488 GT3 e questo numerino alla destra indica quante ne ho selezionate. Perché se volete fare un multiclasse, basta selezionare quante auto volete e eh, decidere 2 su questa categoria, 3, 4, 5 su quest'altra. Altra cosa molto importante qui è che se nel vostro server volete che le persone abbiano la possibilità di mettere skin personalizzate, bisogna andare in questa colonna qui, dove c'è scritto Open Car Drive VEV, farci un bel clic e andare appunto in ogni singola auto ad indicare il GUID che sarebbe l'ID Steam di gruppo vi invito a guardare su google come si fa a recuperare questo ehm, questo id perché è fondamentale per poter ehm, dare a un pilota esattamente la sua livrea infatti da qui non solo se selezionate la livrea che abbiamo visto qui direttamente, cioè io sto dicendo che a Alberio, che è il mio amico, il combate di Catania, Saro, Gli voglio assolutamente che sia questa skin qui, quindi per potergliela assegnare, devo andare qui, quindi so che è la prima, mettere il suo ID di gruppo, Steam, perché altrimenti in questo caso qui, come è configurato adesso, come lo vedete, niente è assegnato a nessuno, quindi il primo che entra probabilmente si ritroverà con la skin di Alberio ovviamente sul server che ho io tutto è configurato quindi io ho preso questo l'esempio giusto per farvi capire qui potete inoltre assegnare il nome il nome del pilota la squadra, il team se volete anche mettere della zavorra e delle restrizioni per quanto riguarda la potenza del motore e in più decidere se mettere un setup fisso oppure meno e in più potete selezionare un setup fisso che potrebbe essere quello che mh, propone Assetto Corsa, ma anche uno che avete deciso voi di ho fatto un setup e voglio che sia questo. Fatto ciò, basta andare sulle eh, opzioni avanzate per eh, definire quali sono le eh, mescole autorizzate e poi tutto quello che c'è all'esterno di questo Legal Tires, server plugin, external server, manager, utility, ftp data, onestamente non l'ho mai utilizzato quindi piuttosto che dire cavolate preferisco rimanere così e poi c'è la possibilità di dare un messaggio di benvenuto sul server che è molto carino basta mettere un file di testo nella cartella principale del server e automaticamente questo file di testo verrà eh, affisso sul server quando un pilota si entra quindi potete mettere le regole di comportamento o, o semplicemente un saluto questo sta a voi vederlo per qualsiasi altro dubbio in merito a questo tipo di eh, configurazione del server vi invito assolutamente ad andare nell'ultima scheda in cui c'è il manuale che purtroppo è in inglese, però se masticate un po' l'inglese se no altrimenti c'è Google Translator che fa benissimo il suo lavoro in cui vi indica tutti i passaggi che avete fatto, cosa vanno a modificare e che cosa potete andare ad ottenere. Semplicemente lo possiamo fare manualmente da setting ma se vado direttamente sul file server underscore config.ini qui sotto ad esempio, metto, ehm, ad esempio vado a vedere tc ed uguale a 1 vuol dire che 1 sto eh, autorizzando il, il traction control per le auto se lo faccio manualmente e metto 0 ovviamente lo sto disabilitando è come se io facessi nel file se, se metto 0 al posto di 1 manualmente è come se andassi qui e dicessi eh, tc denied oppure forzato che c'è anche la possibilità quindi qui dal manuale avete ogni singola riga e istruzione che date al vostro server quindi finita la configurazione abbiamo visto il nostro manuale abbiamo scelto tutto quello che ci interessa cosa facciamo facciamo salva quindi server server correctly vuol dire ha salvato le impostazioni correttamente Ma cosa ha fatto sostanzialmente ha creato eh, due file e ve li faccio vedere basta andare sulla cartella cfg e creare l'entry list che praticamente se voi lo guardate c'è scritto car 0, quindi auto 0, che cos'è? è una un Ferrari 488, la skin è di Alberio, il driver name e il suo GUD, alla fine ragazzi è il mio ultimo, il file di configurazione di, de, del campionato e questo l'avevo preimpostato appunto prima del campionato, quindi qua ho sto dicendo al server chi entra che, e con quale skin e se guardiamo la seconda server CFG e praticamente tutto quello che abbiamo configurato ce lo ritroviamo qui quindi possiamo andare adesso manualmente se riusciamo a capire e se ci capite un pochettino a cambiare tutto quello che ci interessa senza per forza ripassare dal manager e questi due file che cosa faccio? li copio e li vado a mettere sotto la cartella di asset horse as, eh, dedicata al server sotto cfg io ne ho già due li sovrascrivo incolla e quindi qua mi ritrovo con il server pronto a partire. Quindi torno indietro e sono proprio sotto assetto corsa Dedicated server. Quindi provate ad avviare il mio server, se tutto va bene, mi dice che è ok. Infatti, lo vediamo, ok. Bene, ragazzi: assetto Corsa avviato, guida, online. E qui facendo attenzione ai filtri che mettete, passa a mettere SIM drivers, come abbiamo messo, visto che abbiamo deciso di chiamarlo così Ma due, E tecnicamente abbiamo SIM drivers locale. Quindi ha preso la configurazione che avevo provato prima e c'è anche il sim Driver, scorso online, ovviamente. Quindi basta fare un clic su Ferrari 488, join e mi ritroverò con il mio server locale. Quindi aspettiamo che carichi, così vi provo che sta funzionando. Quindi starà caricando quindi tutte e 23, 26 auto più il circuito. Quindi ragazzi, Assetto Corso è partito, ovviamente il vostro ping dipenderà dalla vostra connessione io ho 11 pin, ho una fibra quindi ovviamente è molto performante come vedete sono all'interno del mio server quindi cosa rimane da fare adesso? andare a vedere come configurare un game server se avete affittato eh, il vostro game server appunto su un servizio appunto di hosting allora, come si fa? Eh, basta fare, se questa è la configurazione che avete bisogno intanto io lo chiudo questo qua perché non mi serve più Cosa bisogna fare? Bisogna andare a, sul vostro manager appunto del, eh, del vostro server, io sono su Rex Service che è molto semplice, andate sul, sul pannello del gioco, eh, per farvi capire eh, torno sulla home così capiamo meglio, ho fatto un login out, quindi mi, mi loggo e mi trovo con eh, il servizio che ho comprato, quindi assetto corsa con 32 slot, con la mia mail, quindi indica che sono proprio io, e in questo caso lo stato mi dice che è attivo. In questo caso qua cosa posso fare? Posso andare a gestire sia il server, cioè qui posso dirgli parti, stoppati, fammi un refresh del tuo stato oppure riavvia, perché a volte si fanno delle modifiche sotto i file e di conseguenza bisogna riavviare. Ma per configurarlo da zero cosa bisogna fare? Basta andare su file, funziona in pratica come eh, le cartelle eh, installate nel vostro assetto corsa sul vostro computer di casa. Quindi qui che cosa bisogna fare? Bisogna andare, intanto bisogna assicurarsi di aver trasferito via FTP, file transfer protocol, i vostri file che, vi ne che saranno eh, necessari per far partire il vostro server. E quali sono questi file? Sono tutte le auto che, vi, che, che, saranno, che avete deciso di mettere sul, sul vostro server e tutti i circuiti e tutti i client dovranno avere queste stesse eh, mod o circuiti ed auto installate, altrimenti non si può entrare perché il, il server fa un controllo per vedere se abbiamo tutti le stesse, eh, gli stessi identici file installati, è ovvio perché se no io dico io installo la mia 488 super potente e vinco facile, quindi no. Quindi questo è un passaggio che si può fare anche qui direttamente, ad esempio Rack Service dà la possibilità di caricare dei file, basta andare su Upload File eh, bisogna, fare, bisogna scegliere bene la, la cartella oppure usare un client FTP e qui diciamo che la cosa si complica perché non solo bisogna configurare bene il, il client FTP ma in più bisogna saperlo utilizzare, quindi il consiglio è che se non avete dimestichezza con un, un, un, un client FTP utilizzare il pannello, ci metterete un pelino di più però eh, almeno sarà sicuro e cosa, che come bisogna fare esattamente come fate per installare le vostre mod. quindi se state, eh, se dovete caricare delle auto è semplice andate sulla parte server d'accordo andate su content quindi cars e quindi caricate qui la vostra cartella sul server quindi deve essere sotto cars la stessa cosa se dovete installare un tracciato andate su track tracks e caricate qui il vostro eh, file io sto dicendo rack service ragazzi però ci sono tantissimi altri servizi per avere un esempio ho preso quello che utilizzo io che poi è uno dei più utilizzati su asset Corsa. fatto questo ci rimane da configurare il server in che modo allo stesso identico modo che abbiamo fatto sul nostro server locale e come si fa basta tornare indietro andare nella parte questa volta configurazione e qui vi trovate solo due file e quali sono questi file? ragazzi se guardate bene sono quelli che abbiamo editato che sono questi qui d'accordo? quindi iniziamo dal server config ci assicuriamo che sia proprio quello quindi server locale basta semplicemente fare un, un copia e incolla d'accordo? allora se non sapete farlo con i tasti vi faccio vedere basta andare su su e eh, seleziona tutto copia, quindi per voi sarà modifica, seleziona tutto, e, eh, modifica, copia e poi andate su server underscore cfg.ini sulla eh, dashboard del vostro eh, game server, fate edit file e come vedete assomiglia tantissimo, eh? cioè, è lo stesso identico, quindi poi basta fare in questo caso control A per selezionare tutto, però bisogna essere bene dentro, CTRL A, e quindi siccome è tutto selezionato, quando fate CTRL V vi viene a mettere la configurazione che avete copiato sul file di testo. Allo stesso modo per il Car Entry, torniamo indietro, quindi Entry List, modifica il file e quindi questa volta però, questo lo chiudo perché non mi interessa, vado a richiamare l'Entry List che mi sono creato con tutti i guid eccetera eccetera CTRL A, CTRL C oppure mo modifica, seleziona tutto, copia e quindi torno stessa cosa, CTRL A per selezionare tutto, SHIFT INS oppure CTRL V oppure tasto destro incolla, come solo testo o incolla, fatto ciò bisogna salvare i file e a questo punto bisogna assolutamente riavviare il server per rendere effettive le modifiche che avete fatto quindi ragazzi abbiamo visto come configurare un file, un server locale per Assetto Corsa e come configurare un server nel caso in cui abbiate voglia di affittare un game server. Io spero che questa guida sia stata abbastanza esplicativa. Se avete dubbi o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto, cercherò di rispondervi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un pollice in su, non esitate quindi a lasciarmi un commento, ditemi cosa ne pensate, le vostre esperienze, se utilizzate altri, altri servizi, se avete qualche chicca da eh, assolutamente suggerirmi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale tanto è gratuito e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni qual volta pubblico un video, noi ci vediamo alla prossima, da Fabrice è tutto, ciao!